Io credo che non si fa molto caso ai pericoli dell'americanismo, un'eresia che Leone XIII già condannò nel 1899, ma che purtroppo ancora è ben viva in larghi settori della popolazione americana, anche quella cattolica e tradizionalista. Già, perché noi pensiamo che sia possibile scindere questa tendenza e che l'essere tradizionalisti metta al riparo dai pericoli dell'americanismo. In pochi casi è vero, non in tutti. Questo perché quel tipo di mentalità è pervasiva di larghissimi strati della società e va a influenzare un po' dovunque. Questo è ovviamente derivante da motivi storici che risalgono alla fondazione degli Stati Uniti, alla decisiva influenza del protestantesimo. Tutto questo causò quelle idee anche nel cattolicesimo, idee che il Leone XIII condannò, come detto ad esempio l'esaltazione delle virtù attive rispetto a quelle passive l'idea che l'azione sia meglio della contemplazione che poi tanto passiva non è purtroppo questo porta come ovvia conseguenza al fatto che spesso il pensiero che viene dagli Stati Uniti non abbia quelle sfumature che sole permettono una profonda comprensione se il pensiero deve essere un sole bisogna anche saper guardare le ombre in molti casi quello che viene proposto dagli Stati Uniti è tagliato con l'accetta, ha solo due dimensioni, gli manca la profondità. Inoltre c'è uno spirito di competizione malsano, per cui, con Machiavelli, il fine giustifica i mezzi. Lo straniero viene giudicato non sul suo valore effettivo, ma attraverso standard che loro stessi creano in base alle proprie esigenze. Loro stabiliscono le regole del gioco nel modo più favorevole a loro e poi si rallegrano perché vincono spesso. Di tutto questo, sempre loro, non hanno tutte le colpe. La colpa è anche di un'Europa imbelle, che non difende la propria identità e che accetta acriticamente ogni cosa senza difendersi. Ovviamente ci sono autori americani che sfuggono a questo giudizio, ma la buona parte di quello che ci arriva purtroppo rientra nella descrizione di cui sopra. Queste idee, che il fare è superiore all'essere e che quindi l'attivismo diviene criterio della verità, purtroppo hanno trovato anche applicazioni nella moderna liturgia. Il fare ha preso il predominio sull'essere, sfigurando così la liturgia cattolica. Questo attivismo spirituale può sembrare positivo, ma a volte tutto questo affannarsi cerca di coprire un vuoto, una mancanza di sostanza. Io credo dovremmo trattare gli autori americani, anche in ambito cattolico e tradizionale, come tutti gli altri. Purtroppo in molti ancora esiste il complesso da seconda guerra mondiale, con la popolazione italiana che accoglieva i soldati americani che buttavano un po' di cioccolata. Io credo che dovremmo essere un poco più orgogliosi della nostra cultura e della nostra identità. L'Europa è veramente culla della civiltà e della civilizzazione mondiale, una realtà fortemente ancorata alla tradizione. Negli Stati Uniti predomina la prassi, cioè il predominio della tecnica sul pensiero, funziona il whatever it takes piuttosto che quello che è buono e giusto e vero. Gli Stati Uniti guidano l'Occidente, l'Occidente capitalista e tecnocratico, sazio e disperato, l'Occidente che ha relegato la religione nel passato. L'Europa dovrebbe riscoprire quella forza spirituale che permise il suo essere faro di civiltà vera per tutto il mondo. La culla del pensiero dovrebbe tornare ad essere Roma, Atene, Parigi e via dicendo. Noi diamo molto spazio a tutto quello che viene dagli Stati Uniti, ma quanto loro ne danno a noi? Poco o niente. Se non ti conoscono, oppure se nella tua patria hai fatto cose importanti, spazio non ne avrai mai. E visto che loro si danno spazio fra se stessi, sarà molto difficile che potrai essere conosciuto. Noi invece accogliamo tutto, senza discriminare, e non facciamo bene. Il comico francese Gad El Malais ha fatto una divertente serie su Netflix dove faceva vedere come, pur essendo egli famosissimo in Francia, negli Stati Uniti era nessuno. Anzi, per molti non era neanche semplice trovare la Francia sulla cartina geografica. Perché, diciamolo chiaramente, non è che gli americani siano poi così interessati al mondo esterno. Per molti di loro questo mondo esterno coincide con i confini del loro paese. Non notate i sondaggi di origine statunitense in cui una rivista elegge l'uomo o la donna più sexy del mondo, che quasi sempre è un americano o un'americana? Perché non dite l'uomo o la donna più sexy degli Stati Uniti? Perché per loro il mondo e gli Stati Uniti coincidono. Già dalla loro fondazione si è inocula, inoculata questa idea per cui sarebbero il popolo eletto che deve convertire tutto il mondo alla loro idea della storia e della democrazia. I romani volevano estendere il loro impero al mondo, gli americani si stupiscono perché il mondo non sia già il loro impero, spontaneamente, visto che, come loro dicono, sono il più grande paese mai esistito. Purtroppo la situazione non è così semplice e anzi è anche pericolosa. Perché in loro spesso l'ambizione precede l'azione che precede la contemplazione. È tutto rovesciato, dovrebbe essere la contemplazione che guida l'azione, che permette una giusta ambizione, quella di fare in modo che la propria voce possa essere ascoltata di più e meglio. Ho molti amici americani che capiscono questi enormi problemi e cercano di combatterli per quello che possono. Ovviamente potrei anche criticare gli italiani, i francesi, gli spagnoli, i portoghesi, gli inglesi, i tedeschi per i loro difetti. Il problema è che questa mentalità americana è molto più pericolosa e distruttiva. Di questo certamente soffrono i buoni americani, che si rendono conto del problema e che cercano di sfuggirlo. Il problema non è amare il proprio paese, questo certamente deve essere incoraggiato. Il problema è non considerare gli altri, è credere che il proprio paese sia investito di un ruolo quasi messianico e che in lui è la salvezza del mondo. No, la salvezza del mondo è Cristo, non c'è altro nome o paese o ideologia che può sostituirlo.